Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video io sono Vegito Golden oh, e ora la... è il cento della distruzione con noi hai assorbito il suo potere sei potere. geniale davvero notevole Esatto. <ride> sei troppo forte per me <ride> <per ride> un un Esatto, è troppo potente nessuno mai l'ha sconfitto occhi rossi okay, è ora di virus. distruggere la terra oh no lo fa davvero? È stato ipnotizzato da. da Mirettova, sicuro. No, c'è Demigra invece. Ma pensa che anche Bills ha le sue debolezze. Adesso è il mio burattino. Ora puoi fermare il suo potere. No, fermati! Ma è svenuto. Credo. Vuole colpire con quella cavolo di, di palla infuocata? Regnerai il dio demonio con te, No! Ridi quanto vuoi! Oh, che cazzo! Cosa è successo? Impossibile, raga! A proposito, sapevo che eri qui. Vedi, amico mio. Ho solo fatto finta. Pensavi di controllare Cioè l'ha fatta apposta Che blasfemia Grandioso Lord Bills La situazione è cambiata Demigra giusto? D'accordo distruggerò te allora Pensavo che fosse la fine Invece no Alleati con Bills la fine di Demigra Andiamo Questa sarà una battaglia fuori dal comune, raga. Prendi questo, denigra! Sembri un malvagio, sarà divertente eliminarti. Prima porterò questa persona sulla terra. Lord B, distruggi solo ciò che è necessario. Non te lo posso garantire. Eri assicurante avere il dio della distruzione dalla nostra parte. Con l'Orbid al nostro fianco neppure denigra, avrà... Credo di non poter più combattere usando questa forma. Oh, beh, non importa. Questa battaglia non esiste nella storia. Più intenso è lo scontro, più grande diventerà le distorsioni della fai. Stiamo attaccando col mio personaggio! Vergito Golden Vai! No. Era solo un miraggio. Chiedo scusa, cosa? Hmm. Hmm. Oh ciao, ehi, hey, che, che cosa hai portato? Per sentire le ultime parole di Emigra. Il covo del tempo era da un po' che non venivo da queste parti. Sono la pattuglia temporale, assoldata dal Kaishin del Tempo Oh, l'ordibilizia, ne è passato di tempo Emigra ha provato a usarmi, voglio scoprire dove si trova Prigioniero nella faia temporale ma presto potrebbe fuggire Capisco, cambiava la storia per crearsi una via di fuga Ok, non appena uscirà lo farò a pezzi <ride> Per favore non farlo Lord Beast, combattendo qui distruggerai il flusso del tempo. Lo so, ricorda che sono il dio della distruzione. Ah già, ecco. Se non combatterai ti darò del cibo delizioso. Delizioso? No, mi spiace, ma temo che dovrò rifiutare. Cosa? Lord Beast, per favore, lascia che ci occupiamo noi di Demigra. No, ho provato ad usarmi, non posso perdonarlo. E poi credete di potermi battere, Demir? Non vinceremo certamente. Dacci c'è una possibilità di proteggere mio padre, mia madre, Goku. Tutti l'olbis. Considera tutte le cose. Perché no? Metterlo alla prova. Una prova potrebbe essere una buona idea. Vediamo un po' cosa riuscirai a fare contro me, Whis. Sì, grazie infinite. L'olbis, devo combattere anch'io? Sei stato tu a suggerirlo. Oh, vabbè. Ehi, hey, fermi! Non qui, andate da un'altra parte Sei così egoista, d'accordo? Era da molto che non visitava il covo del tempo, mi fermarò un po' Ora dovremmo batterci con Lord Bills e il maestro Wiz L'ora della prova, Bills e Wiz Ok, questo è il mio attendere, nonché il mio insegnante quanto... quanto riuscirai a resistere sì, contro noi due? Iniziamo Non posso perdere neppure contro il dio della distruzione Non importa quanto una situazione sia difficile, c'è sempre speranza Me lo avete insegnato tu e gli altri, go Ok, ora distruggiamo A Wiz prima di tutto Prenditi questo, Wiz, dove vuoi andare? Lo so che sei il maestro, però ti batto lo stesso. Cavolo! Non solo io combatto, ma pure Bills mi dà colpi dietro! Ora basta! Super Saiyan! Vedi se resisti a questo! Mi sta prendendo allegnate! Mi sta prendendo allegnate! Scontro diretto! Papà! Sarà meglio forse che batto prima a Weasel! Prendi questo! Ultra bomba di combattimento! Prendete questo ancora. Wow. Perché non lasciamo fare? Non lo so. Non mi piace cambiare idea. Allora, a cosa serve metterti alla prova? Oh, fai silenzio. La battaglia non è ancora finita. Chiedo scusa. Distruggiamo il gatto. Tada. Gli ultimi colpi per finirlo. Ma sto imbecille. Canone Gunning. Wow! Ti ho preso. E non ti lascerò più! Mi ha dato un colpo di un dito? Colpo del dito? E la pagherai cara! Spinta came Gli abbiamo dato una specie di testata! E lui è morto! Ora sarà il turno di Wiz! Boom! Prenditi questo! E adesso Super Saiyan! Dai, uccidiamolo! E adesso è la fine! No, sei parato! Che. Oh, ecco! Sparisci! Concludi! Sei! Non siete male! Allora, come è andata la nostra prova? Andrò a fare un tornellino prima di distruggere Demigra. Se qualcuno dovesse batterlo nel frattempo, beh, pazienza. Grazie, infinita. Andiamo a casa, Whis. Sì. L'Olbis non si sveglierà per, per anni una volta addormentato Mia. Tenete presente che non riceverete aiuti da parte nostra Vi auguro una buona fortuna Adesso c'è filmato Che loro se ne stanno andando a casa Nel regno degli dei Ciao ciao La battaglia con Demigra incombe, non possiamo perdere. Il destino del mondo è nelle nostre mani. Sì. E si termina qua con questo splendido episodio di Dragon Ball. Raga è stato bello, bello davvero. Poter vedere il dio della distruzione Goku trasformandosi in un Super Saiyan God davvero, davvero mitico. Comunque raga, ci vediamo la prossima volta eh, Ricordatevi sempre Dalle due e mezza alle sei Comunque, da Vegito Golden È tutto raga, mi raccomando Seguitemi, lasciate un like E ciao